You once mentioned that a uh, large population in the world is not healthy which they could be simply because we have not understood some simple things and these simple things can be very easily taught and decimated in the world and shared with the rest of the people. Uh, can you throw some more light on what these simple things are which can make us healthier? Sunny. C'era un giovane medico. Andò dal suo collega anziano. He went to his e gli disse che aveva un problema con una certa diagnosi di un paziente. Allora il collega anziano disse «Oh, nervosismo e nausea, vero?» eh? Sì, ma non riesco a trovare nessuna yes, ragione medica per cui abbia nervosismo e nausea. For him to be and Quindi il collega anziano suggerì, chiedigli se gioca a golf. Se gioca, gli dici di smettere. Se dice che non gioca, gli dici di giocare. Tornerà a star bene. La salute è così. La salute è così. davvero alcune persone lavorano troppo e hanno una cattiva salute la maggior parte delle persone oggi lavorano troppo poco e hanno una cattiva salute se tu fossi vissuto su questo pianeta 200 anni fa fisicamente avresti fatto almeno 20 volte più attività di quanta ne stai facendo ora fisicamente senza dubbio, vero? Saresti venuto qui a piedi, avresti fatto tutto con le tue mani, staresti facendo come minimo 20 volte più attività, o forse no, 100 volte probabilmente. Alcuni di voi 250 volte. Quindi, se tu stessi facendo così tanta attività, allora ti avrei detto... Prenditi una pausa, riposati. Ma ora il corpo non è stato usato. Solo usando questo corpo puoi mantenerlo in buono stato. Quando dici salute, stai parlando di salute fisica. Devi usare questo corpo. Più lo usi, più migliora. Una delle cose più semplici per la salute è proprio usare il corpo. Se lo usi a sufficienza, il corpo ha tutto il necessario per crearsi la propria salute. Questo vuol forse dire che questa è la sola cosa, che non mi succederà nient'altro, starò perfettamente? Direi che fisicamente, se usassimo il nostro corpo quanto dovremmo, direi che l'80% delle malattie su questo pianeta semplicemente sparirebbe. L'80%, il restante 20% in questo, un altro 10% è dovuto al tipo di cibi che la gente mangia. Se cambiano le abitudini alimentari, un altro 10% sparirebbe. Questo significa che rimarrebbe solo il 10% delle malattie. Queste sono dovute a varie ragioni. Una è karmica, un'altra potrebbe essere atmosferica. E ci sono altri fattori che potrebbero essere accaduti nel sistema e che possono essere studiati. Di tutte le persone malate, se il 90% di loro diventa sano, semplicemente usando il corpo e mangiando il giusto cibo, il 10% si potrebbe gestire facilmente. Ma ora la quantità di malattie è così grande perché non mangiamo bene o mangiamo troppo bene, e non usiamo bene il nostro corpo. Quindi, a parte questo, ci sono altri aspetti della vita. Per dirla molto semplicemente, esercitando il tuo corpo, se solo fai questo mille volte al giorno, semplicemente fai così mille volte al giorno, e dopo un mese vedrai come funzionerà bene la tua mano. Nient'altro. Basta che ti siedi qui e fai così mille volte al giorno. Dopo 30 giorni scoprirai che la tua mano funziona a meraviglia. Se lo fai con il tuo cervello, funzionerà a meraviglia nell'arco di un mese. Se lo fai con il tuo cuore, funzionerà a meraviglia. Se lo fai con le tue energie vitali, funzionerà a meraviglia. Quando tutte queste cose funzionano bene, quella è salute. La salute non è qualcosa che inventi tu. La salute non è una tua idea. Salute è vita che sta andando bene. Il processo della vita funziona bene. Quella è salute. Non è una tua idea o una mia idea. Ci comportiamo come se la salute fosse una nostra idea, come se l'avessimo creata noi. Non abbiamo creato la salute. Al massimo, se abbiamo creato la salute, se proprio abbiamo creato qualcosa, abbiamo creato la cattiva salute. Non abbiamo creato la salute. La salute è la via della vita. Se permetti alla vita di funzionare pienamente, c'è salute. Quindi devi solo usare il tuo corpo, la tua testa e le tue energie. Se queste tre cose sono ben esercitate e bilanciate, sarai sano. Quindi per ora ci stiamo godendo gli accessori, ma se tu integri dell'attività nella tua vita a livello fisico, mentale ed energetico, se integri tutte queste cose, la salute arriverà. Il tuo corpo lavora bene, la tua mente lavora bene e la tua energia supporta entrambi, assicurando che nulla vada storto. Questa è salute. supporting the two, making sure nothing goes wrong. That's health. La vita fluisce pienamente. Questa è salute. La salute non è un'idea. Non è un'idea dei medici. I medici e la conoscenza medica sono diventati sempre più indispensabili perché abbiamo assunto stili di vita molto poco sani. Mai prima nel mondo la medicina ha avuto il tipo di importanza che sta avendo oggi semplicemente perché stiamo diventando sempre più sedentari, quindi stiamo diventando sempre più malati. Viviamo più a lungo, forse. E questo per un'eccessiva attenzione. Sapete, si può vivere intubati per vent'anni, altrimenti la natura ha i suoi metodi. Sapete, la selezione naturale. Natural Sapete cosa significa? Sì, la vita che è adatta sarà scelta per vivere. Quella che non è adatta se ne andrà. Ma oggi abbiamo riso la vita in un modo diverso. Non che si possa tornare ai vecchi sistemi ormai, non possiamo. Ma questo non vuol dire che dobbiamo diventare sessantenni quando ne abbiamo venti. Tanti ventenni oggi non sono capaci di fare tanta attività quanto ne facevano i sessantenni, cent'anni anni fa. È un dato di fatto. Non è così? Cento anni fa l'attività fisica che faceva una persona di 60 anni quella stessa quantità di attività un ventenne di oggi non riesce a farla. Questo significa che stiamo indebolendo l'umanità, Col passare del tempo diventeremo un'umanità degenerata. So, quindi devi usarlo.